di uh, fare la testimonianza di quello che Dio ha fatto per me vi racconto brevemente diciamo, da dove nasco e come nasco mi chiamo Emilio De Leo vengo da Napoli e, uh, sono cresciuto in una famiglia convertita ma vi lascio immaginare che uh, anche se tu nasci in una famiglia convertita fin quando non fai un'esperienza reale con il Signore non, uh, hai solo un'infarinatura diciamo, ma non è la stessa cosa di quando Dio cambia e trasforma la tua vita. Eh, ci sono persone che vengono tratte dal peccato e vengono salvati e vengono tirati fuori. Invece ci sono chi, viene, chi nasce in una famiglia convertita e fa il processo all'incontrario, diciamo, quasi come nasce in una famiglia convertita, convinzione diciamo che tu sei convertito, ma poi alla fine sei lontano dal Dio e poi fanno vedere la esperienza con il Signore. Allora, brevemente vi racconto, diciamo, come è, com è andata insomma, la situazione. All'età di 9 anni eh, sono caduto fuori chiesa, diciamo. Stavo facendo un culto, con diciamo, la mia famiglia e sono caduto. E quando sono andato all'ospedale mi hanno diagnosticato, diciamo, mi sono spezzato il braccio e mi hanno diagnosticato diciamo, una cisti ossa all'omero di 9 cm a braccio sinistro. E sono stato oltre 5-6 mesi con, con la fascia a braccio. Mi lascio immaginare anche diciamo, quando andavo a scuola il disagio che uno può provare, diciamo, stare con una fascia a mezzo, a mezzo busto e sono cresciuto comunque diciamo, con questi problemi fisici con il braccio. Mi sono operato all'età di 11 anni la prima volta per fare la rimozione diciamo, di questa cisti ossea. Eh, perché purtroppo sono caduto un'altra volta dopo due anni e nel, 2000, diciamo nel 2002 mi sono rotto un'altra volta il braccio e sono dovuto per forza operare e, eh, mi dissero di, eh, che forse mi dovevano amputare il braccio perché la cisti cresceva ogni anno cresceva di un centimetro ma mio padre diciamo, non, non volle diciamo, sentire questa soluzione siamo un medico diciamo che sta a Bologna dei Santis l'ufficio venire a Napoli e facciamo una visita privata e facciamo una sperimentazione diciamo con questo diciamo si chiamano chiodi lanzini dei chiodi che all'interno del, del mio corpo diciamo facevano come diciamo del tiravano dei tirantini che stringevano la cisti L'ho tenuto due anni e poi, dopo due, dopo due anni, mi sono rioperato un'altra volta per, diciamo, per togliergli questi, questi chiodi lanzini e, ringraziando Dio, poi a 18 anni mi sono andato clinicamente guarito diciamo, da questa piccola avventura. Intanto con, continuavo a fare la mia vita, diciamo, diciamo normale, ma a 17 anni ho lasciato la scuola perché volevo stare in chiesa al servizio diciamo, della chiesa di fare le pulizie. Cioè, volevo dedicare comunque la mia vita al Signore, in un certo senso, e uh, volevo. Quei sette anni sono stati per me, come diciamo, una, un modo diciamo di vivere un ammaestramento, un modo di vivere. Perché sono stato presso il Pastore Vincenzo Esposito e sono stati veramente notte e giorno. Poi all'età all di 18 anni, all'età di 18 anni. Più o meno sono andato a lavorare, a uh, 19-20 anni mi sono fidanzato e ho diciamo, iniziato diciamo, a, a lasciare va, un po' diciamo, la chiesa, eccetera, infatuato diciamo, da adesso attualmente mia moglie, che ho anche una bambina, sono sposato dal 2011. Sono quasi sposato da 10 anni, di Dio, però è là che è venuto iniziato un momento diciamo, di calo, va, diciamo che ho iniziato a stare lontano dal Signore cercare di, lo volevo da mia moglie, diciamo, affetto pure in quei punti che mi mancavano. Nel 2011 eh, mi sono trovato ad avere un problema alla peritonite, vomitavo sangue e eh, un giorno, diciamo, dopo la chiesa ah, andare a mangiare da casa dei fratelli e purtroppo... Iniziai a vomitare sangue vivo e mi accompagnava all'ospedale. Mi accompagnava all'ospedale e mi disse che purtroppo mi dovevo operare perché era una peridonite e stavo a rischio diciamo, che stavo per morire. Uh, Lì ho fatto un altro calvario perché poi nel 2003, nello stesso momento dopo l'operazione, ho avuto un arresto cardiaco. In quel momento, nell'arresto cardiaco che ho avuto, sono stati momenti, diciamo, un quell'attimo che stavo nel buio c'era un grande vuoto attorno a me, ma c'era solo la cosa che riuscivo a dire: Se sì, aiutami, tu lo dissi con tutto il cuore. Disse sì, signore aiutami. E come una mano sulla bocca dello stomaco mi, mi diede un'altra volta vita. E io iniziai a respirare con un, so... un balzo e iniziare a respirare. Un'altra volta, e già là, diciamo, mi fece delle domande cioè, perché succedono delle cose. E dicevo. Se non sono morto, perché ci sarà un motivo, perché sicuramente ci sarà qualcosa. E invece poi ho continuato diciamo, poi a fare la mia vita normale, con il, con il mio lavoro. E, però ho sempre avuto la grazia di Dio che Dio è stato vicino a me. Non mi ha mai abbandonato, mi ha mai lasciato. Nel 2016, purtroppo, ho avuto un incidente con il motorino e mi sono purtroppo ricaduto sullo stesso braccio e mi sono dovuto rioperare. Sono stato quasi un anno a casa per fare la riabilitazione e mi dissero che il braccio non lo poteva più muovere eh, perché già ho stato operato tre volte sullo stesso braccio e purtroppo non ho avuto, diciamo, il braccio non andava bene. Invece io continuavo e continuavo a dire Dio mi guarirà, Dio mi aiuterà. Con la fede nel cuore, uh, poi, uh, diciamo, arrivarono dopo un anno, un anno, un anno e mezzo. Arrivarono dei soldi dell'assicurazione dell'incidente dell e uh, apri un negozio di assistenza tecnica, che era, diciamo, un mio sogno. Poi assist faccio assistenza tecnica, ed è il mio attualmente lavoro. Faccio un negozio di assistenza, un negozio dove io potevo diciamo, iniziare a lavorare e, e comunque quando ho aperto questo negozio ero convinto e certo ero, ero convinto che io mi dovevo realizzare al 100%. ero convinto di me stesso con il mio io con la mia umanità ero soddisfatto al massimo invece nel 2018 ancora ho continuato diciamo a vivere quasi lontano dal Signore perché ero sapevo che la consapevolezza che Dio esiste che hai Dio nel tuo cuore che Dio ti aiuta ma quasi come tu ti metti al posto di Dio va? diciamo eri contento felice eri tranquillo non avevi problemi economici non avevi problemi con il lavoro allora ho iniziato nel mio cuore a costruire diciamo come un, un altare costruire nel mio cuore come un un modo un modo diciamo di essere forte ma mi vedevo realmente più forte e comunque quando è successo che intanto mia mamma si ammalò e quando si ammalava mia mamma nel 2018 si ammalò di cancro una leucemia una forma molto aggressiva quando si si ammalò io Inizia ad andare avanti e indietro nell'ospedale a cercare, diciamo, aiuto dei miei medici, eccetera. E pian piano abbiamo fatto dei combattimenti, veramente dei combattimenti che vi lascio immaginare con una famiglia, diciamo, tra detto, quasi devastata da questa situazione. Come un fulmine a ciel sereno ha iniziato a quasi distruggere ogni cosa. E nel 2019 eh, noi siamo due maschi e due femmine, siamo, siamo quattro figli e comunque andiamo all'ospedale a Genova, ci siamo trasferiti a Genova per uh, un periodo, intanto avevamo casa a Napoli e uh, nel 2019 a gennaio i dottori scelsero me per fare la donazione del midollo osseo, vi lascio immaginare. Dopo già quattro interventi, questo era il quinto, però sapevo che di mi avevo fatto, affidare diciamo, di. Avevo, potevo sopportare, va, diciamo, queste cose. E comunque nel fatto la donazione di Milodoro Osseo eh, ho fatto, diciamo, una metà, questa, diciamo, prassi, e comunque lascio immaginare, diciamo, cari fratelli, anche le domande che uno si fa no? un giorno di, di quello che succede e man mano vedevo che il negozio andava male perché comunque non sento più ne fisicamente nel negozio avendo problemi diciamo tra mano, pensiero eccetera man mano tutto il castello che io avevo costruito quasi sgretolato ma diciamo quasi tutto distrutto da questa vita diciamo a volte è bello voler. una cosa che disse, disse Walter, disse il mare, e non ci sarà più il mare, perché il mare è affidato come un problema, e dire sopra il problema. E comunque quando ho capito questa, questa cosa, come una tempesta molto grande sulla mia vita, io stavo male, quasi volevo, volevo morire, e il signore, io accetto la tua volontà, però mi devi aiutare perché io non ce la faccio più. Uh, un giorno andai in chiesa, fece una grande preghiera, cioè, la preghiera diciamo con un cuore veramente allargato aperto. e aperto. Spiritualmente mi trovai davanti a una grande porta, proprio in, diciamo come fui stato là spiritualmente. diciamo, Stavo davanti a una grande porta, e delle colonne giganti che ma donavano a a questo portone enorme. Io pregavo e la mia preghiera, diciamo, quasi arrivava al trono, al cielo, ma le porte, diciamo, si scuotevano. E anche sotto le porte iniziava come fosse un terremoto, quando io ogni volta che pregavo e gridavo. Però le porte restavano chiuse. E io dicevo, signore, tu devi guarire mia mamma, tu mi devi aiutare, perché metti pace nel mio cuore anche se te la vuoi portare fa che io possa avere la pace di affrontare questa situazione e fratelli la porta resta chiusa quasi serrata è come infatti eh, diciamo dopo però vi posso garantire che dopo questa preghiera come un olio dalla testa fino ai piedi una pace e una gioia nel mio cuore formidabile che non, non, non vi posso immaginare e spiegare e in questi anni diciamo di sempre stato con me e comunque è capitato che purtroppo a giugno mia mamma è morta il 29 giugno e, uh, i soldi diciamo che ci avevamo conservati e abbiamo dovuto spenderli per, per il funerale e ho dovuto chiudere il negozio ho lasciato un altro anno ho fatto un altro tipo di lavoro perché però pensate tutto il castello che mi avevo costruito sgretolato, e, e ho capito che se oggi tu hai qualcosa, non è merito tuo, è merito per Dio, è Dio che fa le cose. Con questo ti voglio esortare e dire che fin qui il Signore ci ha soccorsi, e bene, sir. E anche se io non ho più il negozio, ma faccio riparazione, faccio assistenza, Dio mi porta avanti, non mi ha mai fatto mancare niente, neanche un giorno il Signore sono stato a chiedere le mosine. Non è emozionato mai niente, anzi, Dio è sempre stato con me, perché noi siamo più che vincitori in quello che ci fortifica. E con questa diciamo, breve testimonianza vi voglio raccontare che Dio ha tanto usato grazie nella mia vita e io sto qui perché sono nato per uno scopo, sono nato e aspetto il mio bruno ardente. E uh, come ognuno di voi, che le parole di questa testimonianza possano toccare veramente il, mio, il vostro cuore, affinché possiate riconoscere che Dio in ogni cosa, Affidi i tuoi progetti nelle mani di Dio e Dio provvederà, sia per la tua famiglia che per te. Dio non ti lascia e non ti abbandona. Dio vi benedica, ringrazio il canale e grazie fratello Walter, Dio ti benedica, pace del Signore.